Dunque oggi dobbiamo terminare l'esercizio che avevamo iniziato martedì, in per completezza, sul diagramma dei casi d'uso relativo all'esercizio di laboratorio 4. Dopodiché vorrei andare avanti sui casi d'uso nella prima ora e nella seconda ora eh, invece magari dedicarla a un esercizio nuovo, diverso, no? a di esercizioni che cominceremo oggi eventualmente finiremo la settimana prossima, un po' come abbiamo fatto in laboratorio, c'è cioè un di più in cui prendiamo un testo e svolgiamo le varie parti. Mm? Eh, un po' diverso in modo che abbia il che ho scelto, non che sembra sempre, in cui però si vedono diversi attori effettivamente che lavorano in modo quasi paritario, mentre qua c'è un attore che lavora e altri che sono essenzialmente di contorno. Va bene, eh, eravamo arrivati. La volta scorsa a discutere su quali fossero, vabbè, i casi di la parte di iscrizione. Dov'è? Apri. Ah sì, l'avevamo già. era questo, no? Quello che... Sì. Cosa ho finito? Sì, sì, questo quindi, ah, scusate, ho avuto un, un attimo di cedimento di memoria, ci manca la parola soggiunge, cosa cioè, manca eh, allora, sul ciclo di vita della, della gara, avevamo l'atleta che abbiamo detto interagisce col sito solamente nel momento in cui si iscrive, dopodiché interagisce solamente con il personale di gara, con, con gli addetti essenzialmente, ma mai direttamente col sistema informativo. Quindi l'azione di combinare la presenza presso l'area um, la, la, la, la, la, di partenza delle gare no? che viene fatta da L'addetto la faceva due cose nella fase di partenza. Una, faceva accomodare le persone nell'area giusta e questo il sistema informativo non c'entra. Eh, e due... Eh, Registrava nel sistema l'avvenuta presenza del, dell'atleta, quindi l'atleta, oltre ad essere magari giorni fa, oggi è presente. Poi lo stesso addetto, o magari sono le stesse persone che poi si spostano, oppure altre persone magari hanno lo stesso ruolo, sì, di, di, sono, saranno dislocate nei vari punti della gara e semplicemente registreranno i passaggi. Ah, registrare il passaggio vuol dire che nel momento in cui l'atleta passa registra il fatto che il pettorale 47 è passato in questo istante, eh, oppure eventualmente può registrare le, delle anomalie, nel senso che l'atleta quando arriva a un punto di controllo può abbandonare, oppure nella versione che avevate in laboratorio non c'era, ma nella versione di questo esercizio che avevamo dato sul tempo come, come testo d'esame, che era un pochino più articolata, eh, l'addetto poteva anche segnalare eventuali... Ehm, ammonizioni, no? Al guidatore perché magari ha saltato un passaggio oppure ti ha fatto aiutare, chi ah. lo sa. Faccio questa, questa digressione perché nel momento in cui detto vede arrivare un corridore e quindi dice adesso devo registrare il suo passaggio, lui non sa ancora detto se questo corridore effettivamente passa e basta, oppure arriva lì si ferma e dice no, non ce la faccio più, abbandono, oppure nel momento in cui passa davanti si accorge che ha commesso un'irregolarità nel registro. Quindi non posso mettere casi d'uso diversi. No? Cioè, eh, quando un attore può svolgere in un certo contesto varie operazioni, queste possono corrispondere a casi d'uso diversi quando l'intenzione iniziale poteva essere diversa quando lui, l'addetto, decide di compiere azioni diverse. Se invece l'addetto decide di compiere un'azione, poi questa azione magari internamente non va a buon fine perché si accorge di qualche cosa, perché quando il corridore passa di davanti, deve essere, cioè, si sta abbandonando, lui ha iniziato il perludo con l'intenzione di registrare un passaggio, ma poi questo non, è, non avrà successo perché non riuscirà a registrare il passaggio e quindi non stiamo facendo casi di duro diversi. Alla fine dal punto di vista del processo stiamo dicendo che eh, quando un atleta passa di fronte a un addetto, l'addetto può fare una tra più cose. Può registrare il passaggio, può registrare l'abbandono, può registrare diciamo le ammunizioni, Questo dal punto di vista del sistema. Il sistema si deve predisporre per tutte e tre le cose. Ma l'addetto, nel momento in cui inizia, nel momento in cui cioè, magari avrà un tablet in mano lo sblocca perché vede arrivare un corridore. Lui lo sblocca sapendo già se deve restare il passaggio o l'abbandono? Allora, se sì, allora si sono casi di due diversi. Se no, come in questo esempio, allora è un caso d'uso unico che a un certo punto internamente si biforcherà. E oggi più tardi vedremo come fare a descrivere questo. O al limite, nel caso in cui questa biforcazione sia particolarmente ponderosa, diventa come un'estensione, un caso d'uso che si estende in un altro. Eh, dopodiché, gli addetti non fanno altro perché le addetti si preoccupano dell'inizio gara, del durante gara e poi eh, ci sono i giudici che si occupano del fine gara no? e i giudici fanno, quindi sono un tipo di attore diverso attore, giudice e cosa fanno i giudici? alla fine, essenzialmente fanno due operazioni, se ricordo bene il testo una è eh, registrare l'arrivo del corridore, dell'atleta. E quindi questa è un'azione che viene fatta, questo è un caso d'uso, che viene svolto una volta per ogni eh, per atleta, ammesso che questo arrivi al fondo. E poi un'azione separata, che viene fatta una volta sola, alla fine, dopo che siano arrivati tutti, è quella di pubblicare la graduatoria. Giusto? A queste due parti, pubblicare la storia ovviamente che comprende eventualmente eliminare gli, gli, gli, eh, gli chi ha abbandonato o chi eventualmente avesse ricevuto delle munizioni eccetera, ma quella è la fase ultima. Allora sicuramente quindi c'è un caso d'uso che è il giudice registra l'arrivo, E di nuovo questo è un caso d'uso in cui c'è l'attore primario e giudice e l'atleta è invisibile, nel senso che non è un attore secondario, è un attore di supporto, perché l'atleta nel passaggio all'arrivo non interagisce direttamente con il sistema informativo, ci pensa il giudice. E poi c'è la creazione e pubblicazione della graduatoria. Allora noi possiamo, a seconda di come leggiamo il testo, lo possiamo secondo me intendere come un momento unico o due momenti diversi. Due momenti diversi potrebbero essere un caso d'uso, il giudice prepara la graduatoria, separato da un altro momento in cui il giudice pubblica la graduatoria, quindi la rende visibile, a tutti. Oppure possiamo pensare che avvenga tutto contestualmente. Quindi lui nel momento in cui la salva automaticamente lo conferma e automaticamente va domanda. A seconda di come leggete le ultime due righe del, del testo vi può venire in mente uno scenario piuttosto che l'altro. Non ci cambia molto. Significa che il giudice eh, prima eh, abbiamo detto prepara la graduatoria. Oh, non è che si mette lui a mano a fare il conto dei minuti e dei secondi, sarà il sistema che gli predispone già la gradatoria lui eventualmente va ad applicare delle, delle espulsioni, delle anomalie, eccetera, la verifica e poi la salva. Quindi eh, questo prepara è quasi esagerato dal punto di vista del verbo da, da attribuire al giudice. E, però il giudice ha l'obiettivo di preparare la gradatoria e alla fine eh, il giudice pubblica la gradatoria. Quindi questo potrebbe farci capire che la preparare la gradatoria potrebbe essere eventualmente questa azione ripetuta più volte, ah, lo ovviamente viene, ripetuto, viene iniziato dopo che sono arrivati tutti, ma poi io posso applicare delle cose, poi mi arriva delle altre informazioni, capisco che Tizio in realtà eh, si è fatto sostituire dal suo gemello a metà gara e allora devo cancellarlo, dalla... però sono informazioni che non avevo e potrei rivedere questa cosa più volte e poi a un certo punto lo chiudo e lo pubblico una possibilità di azione poi qui non ci viene detto chi è che va a vederla questa gradatoria probabilmente è pubblica verrà pubblicata sul sito che tutti possono vedere quindi se volessimo vedere anche l'azione di consultazione della gradatoria dovremmo aggiungere un utente generico un, un attore anonimo che non è voi voi dite, sì ma in realtà è, è l'atleta che va a vedere la gradatoria, eh? allora se ci fosse, tanto per ragionamento, un'attività del tipo visualizza la gradatoria e noi la modelliamo così, l'atleta visualizza la gradatoria, stiamo dicendo che solo gli atleti che hanno partecipato a questa gara possono visualizzare questa graduatoria. Che non è ciò che vogliamo dire. Noi vogliamo dire che la graduatoria è pubblica. Quindi possiamo, è più corretto, pensare a un attore anonimo, generico, che può visualizzare la graduatoria. Che poi noi sappiamo che il 90% saranno gli atleti o magari il familiare, degli atleti, gli amici o i giornalisti, cioè noi sappiamo già che saranno alcuni utenti piuttosto che altri a compiere questa azione, è un'informazione in più, che però in realtà il sistema informativo non serve. Con questa linea al sistema informativo stiamo dicendo blocca, vincola l'esecuzione di questo caso d'uso ai soli utenti che sono stati registrati nel sistema con la qualifica di atleta. Che è colpa, è una funzione che il sistema informativo offre. Ma l'associazione che facciamo di questa funzione agli attori dice, sono sempre restrizioni. No? Dice quali sono i sottoinsieme di categorie gli unici che possono attivare quella funzione. Quindi questo non ha senso, ovviamente, se volessimo proprio pignoli potremmo dire che un atleta ovviamente è un tipo di utente anonimo, ma anche l'addetto, ma anche il giudice, ma direi che è talmente scontato che non è neanche il caso di specificarlo. Ok? Dopodiché alcuni di questi servizi sono banali, tipo che due vado in una pagina e vedo dei numeri e dei nomi, altri invece sono un pochino più articolati, sia quello ad esempio di registrazione, iscri iscriverti alla gara, fornite dei dati, eccetera, magari sono fatti una certa serie di passaggi, e poi alla fine se i passaggi vanno a fine, tu sei iscritto alla gara e il sistema ti dà il numero di pettorale, oppure... Come dicevamo, registro e passaggio possono succedere diverse cose in un momento che cambiano il tipo di informazione che viene registrata. Allora, queste informazioni che ho detto adesso a voce, dove le scrivo? Come faccio a specificarle? Allora, a questo serve la descrizione dettagliata, narrativa, noi usiamo il termine, del singolo caso. Cioè, Se caso d'uso, il diagramma di caso d'uso ci dà, a livello di protocol, no? ci dà una vista d'insieme di quelle che sono le funzioni dell'utente accessibili e attivabili dal, eh, dai, dai vari tipi di attori. Però non, non ci dice il, nel dettaglio come funzionano, o che cosa può succedere o che cosa può andare storto nel raggiungimento di questo obiettivo. Per far questo abbiamo bisogno di una descrizione di dettaglio di come si svolge il caso d'uso. Questo lo facciamo, ci sono tanti modi di farlo. Quello che abbiamo scelto di, di adottare è una descrizione cosiddetta eh, narrativa. Eh, una possibilità potrebbe essere no, di semplicemente di fare una descrizione sintetica qualche frase un paio di paragrafi di testo che spiegano che cosa succede lì dentro eh, è una forma, no? alcuni, in alcuni casi si usa questa, questa form, tipologia di descrizione che però rischia spesso di essere un po' ambigua no? eh, allora quello che noi scegliamo di fare è adottare un template, un modello che ci aiuti a scrivere questi pochi paragrafi di testo che scrivono cosa succede in modo più strutturato, più sintetico, cioè meno parole più informazioni e questo modello che abbiamo copiato da questi signori di cui ci sono citati i link su cui trovate gli articoli che hanno proposto questo modello e noi piaciuto che abbiamo deciso di prenderlo, questo signor Cockburn ha, ha proposto questo template l'ha chiamato uh, Fully Dressed cioè ben vestito completamente certo, con tutte le informazioni che servono quindi non è una template buona, semplice ma è sempre completo dal punto di vista dell'informazione infatti vedremo che contiene diversi campi che non sempre ci interessano però è il caso generale questo template è basato sulla eh, descrizione dell'interazione tra attore e caso d'uso con una colonna quindi una serie di dati uno sotto l'altro, di fatto un elenco puntato o qualcosa di più, nel quale in un certo punto descriviamo la sequenza di interazioni che avviene effettivamente tra l'utente e il sistema. E questa sequenza è una sequenza numerata, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Dove però questa numerazione ovviamente deve prevedere delle deviazioni di percorso. E quindi Impareremo come questi signori ci propongono di applicare questa narrazione. Eh, e quindi le varie, avremo i numeri per indicare i passi e poi delle lettere per indicare le varianti alternative che possono succedere in quel passo, ma allora, lo vediamo poi nel dettaglio. Allora, quali sono i campi di questo template, di questo modello di questa narrativa? Allora, beh, il primo campo è il titolo use case. Quindi di fatto noi se arriviamo a una narrativa partendo dal diagramma di casi d'uso stiamo descrivendo qui un singolo caso d'uso e quindi nel nome ci sta esattamente lo stesso nome che avevamo nel diagramma, il nome del caso d'uso a livello di risposta. Il secondo campo, il scope, è l'ambito, l'ambito all'interno del quale questo caso di studio si deve svolgere. Per cui, se per un sistema semplice, piccolo, l'ambito è il sistema informativo. Tutto. Però se stiamo parlando di sistema informativo, magari di, nuovo, di grandi dimensioni, l'ambito può essere la cioè, funzionalità nell'applicazione client, la funzionalità nell'applicazione web, la funzionalità nella parte di sicurezza dell'applicazione server la funzionalità eccetera eccetera andiamo a identificare qual è lo scopo, qual è il, co il componente hardware o hardware software dell'architettura di sistema che garantirà lo sviluppo di questo caso d'uso. Per dirla molto semplice, ad esempio se un sistema fatto di una parte web e una parte mobile, quel caso d'uso dove sta? No? In quale parte deve essere implementato? Eh, se il sistema è molto semplice e non ha un'architettura particolarmente articolata, questo scopo è il sistema è un po' stesso. Um, livello del caso d'uso. Stiamo creando un template per il caso d'uso a livello summary, a livello user call o a livello di function. Vabbè, questi sappiamo già cosa dire, per noi nel 99% dei casi ci cimenteremo in questo esercizio di creare il template solamente per i casi d'uso a livello di user call. Poi, c'è un campo che specifica l'obiettivo che si dà all'utente. C'è il motivo per cui l'utente decide di imbarcarsi in una sequenza di interazione col sistema che stiamo per descrivere. È un campo che è chiamato Intention Contact. Cioè, l'intenzione dell'attore primario messa nel contesto specifico dell'azione che sto per fare. Ok? Quindi eh, la, il perché se ti chiede, ma perché stai facendo? Perché hai acceso il computer e tu mi stai rispondendo perché voglio guardare un film. Quella è la tua intenzione. Che poi cerchi di raggiungere interagendo col sistema, mi ricordo la password, ho pagato Netflix, oppure mi sono dimenticato, eccetera, eccetera. E allora poi ci riesco oppure non ci riesco e ci riesco in un certo modo e un altro. Quindi questo, in, mi è chiamato intenzione, a quello che chiamavamo obiettivo, alla fine è la stessa cosa. Perché lo voglio fare? Che cosa voglio raggiungere? Che cosa voglio ottenere? Visto dal punto di vista dell'attore primario, che ovviamente è l'altro campo che dobbiamo specificare. Ma in realtà noi ce l'abbiamo già, perché visto che stiamo partendo dal diagramma dei casi d'uso, l'attore primario già ce l'abbiamo, è già noto. Quindi l'intenzione è l'intenzione di questo attore primario. Poi nei rari casi in cui sarà necessario avremo anche l'indicazione di eventuali attori di supporto, se ci sono. L'asterisco vuol dire che sono campi che spesso sono assenti perché non sono necessari. Quelli senza asterisco tendono a essere sempre presenti. Cioè, consideriamo obbligatori mentre quelli con l'asterisco sono facoltativi solo se ci servono. Poi un altro campo eh, da descrivere è quello dell'interesse degli stakeholder. Allora, già lo dicevamo prima, eh, la settimana scorsa, che il fatto che il sistema informativo svolga certe funzioni crea dei benefici, speriamo, all'utente che direttamente lo utilizza, ma sicuramente a tutta una serie di altre figure che traggono un beneficio e un vantaggio dal fatto che quel sistema informativo funzioni, che quel caso duro sia implementato correttamente, che venga usato, eccetera, eccetera. Allora qua possiamo andare a elencare quali sono le figure che traggono beneficio dal corretto esecuzione di questo caso duro. Per fare esempio semplice, quando vi ho detto che l'addetto registra il passaggio dell'atleta, l'attore primario è l'addetto ma eh, l'atleta è sicuramente una stakeholder, cioè l'atleta ha interesse nel fatto che l'addetto registri il suo passaggio. Quindi tra un, porta un beneficio diretto anche all'atleta, seppur l'atleta non stia intervenendo in quel caso d'uso, non stia eh, interagendo col sistema, però ne, ne, ne riceve un vantaggio. Allora, qui ci chiede, in questo campo ci chiede di riflettere eh, su quali sono le figure che traggono, hanno un interesse, ma traggono un vantaggio, la stessa cosa, il concetto è quello con gli stakeholder, eh, da questo capitolo. Quello, questo è ciò che in realtà ci serve poi in fase di, di, di progettazione più avanzata per andare poi a valutare eh, o negoziare con le varie persone nel caso in cui dai, questo dovesse rimanere indietro, dovesse essere modificato, devi capire su chi impatta no? eh, un'eventuale modifica di questa funzionalità. Poi, altro campo, precondizione, la precondizione è qualcosa che deve essere vera, altrimenti il caso d'uso non può partire. Quindi, questa frase, questo campo significa due cose. Uno è che prima di attivare il caso d'uso, prima di iniziare il primo passaggio del caso d'uso, devo verificare se tutte le condizioni che sono descritte qua sono verificate quindi okay? deve essere fatto prima tre condizioni poi pensiamo quali possono essere queste condizioni la seconda cosa che ci dice però è che una volta che il caso d'uso è iniziato io sono sicuro assolutamente certo che quelle condizioni siano verificate perché per assurdo se non lo fossero il perduro non sarebbe iniziato. Quindi le interpreto in due modi, sono dei controlli previ, controlli precedenti che devo fare all'attivazione del perduro. Immaginate che è come se eh, i casi d'uso che non hanno la precondizione eh, soddisfatta venissero scomparissero, venissero spenti in qualche modo dal diagramma, non li puoi usare adesso. Poi magari tra un po' sì perché le condizioni cambiano. E quindi alcuni sono accesi e altri sono spenti ma quelli che sono accesi, nel momento che ci entri dentro, sei sicuro che tutte le condizioni che avevi elencato erano vere. Sono vere. E quindi le puoi eh, assumere come azioni, no? come verità, all'interno. Non devi più andare a verificarle dopo che il caso duro è partito. Sono già state verificate prima. Se il caso duro è partito vuol dire che sono vere. E quindi dentro il caso duro non le verifichi più. Non ha senso. Non avrebbe senso controllare se una cosa è vera quando ti dicono già che è vera lo sai già è un'informazione nota allora, quali precondizioni ci possono essere? beh, ovviamente dipende da cosa. di però ci sono due tipi di precondizioni che ci sono sempre come sempre, poiché ci sono sempre non lo scriviamo la prima precondizione è l'autenticazione o il riconoscimento dell'attore no. è ovvio che nel momento in cui dico che l'addetto registra il passaggio la precondizione per poter registrare il passaggio è che tu sia un addetto E come fa il sistema a sapere che tu sei, sei davvero un addetto? Vuol dire che in un certo momento precedente ti sei registrato e ti sei fatto riconoscere come addetto perché avevi una chat app installata, perché avevi una password, perché avevi una smart card, perché non so. Hai fatto tre salti nel momento giusto. in Qualche meccanismo attraverso cui il sistema ti riconosce. Allora, tutto questo deve avvenire, questo riconoscimento dell'addetto, deve avvenire prima che una persona qualunque si inizi a, a registrare il passato all'interno del sistema. Cioè una persona qualunque non deve neanche vedere la funzione, non deve neanche poterci arrivare, figuriamoci attivarla. Okay? Quindi il fatto che un caso d'uso sia attivabile solamente dagli attori che ne hanno diritto è una precondizione implicita. Quindi, dicevo, talmente ovvia che nel momento in cui stiamo creando React, ovviamente lui deve essere riconosciuto dal sistema. Non lo scriviamo, non scriveremo mai qua eh, diciamo è stato riconosciuto dal sistema. Non serve, si sarebbe, lo spreco di inchiostro. Ma la seconda metà del seconda faccia della precondizione è quella che invece ci sono qualche problema. Vuol dire che dentro lo sviluppo del caso d'uso, nei passaggi che vedremo. Per un attimo, nei vari step numerati non dobbiamo autenticare o verificare o fare il login all'utente perché è già una precondizione verificata nel momento in cui entra nel caso d'uso che lui sia stato riconosciuto, punto. Quindi, dei casi d'uso, la cui descrizione inizi con cioè, voi eh, noi ci immaginiamo, ah, devo arrivare al sistema, vabbè, devo, devo fare login e poi dopo fare la stessa cosa, ecco la parte del login è. Esterno al caso d'uso, è precedente, sarà un caso d'uso a parte che, come ti avevamo modellato l'esempio la volta scorsa, è riservato agli utenti non autenticati per autenticarsi, ma viene fatto lì. In tutti gli altri casi d'uso, nel momento in cui do il nome dell'attore, presumo già che lui si sia già autenticato. Quindi, dentro il sviluppo di casi d'uso, non mettetemi mai tutto ciò che ha a che fare con la registrazione, il login, il riconoscimento, la password, eccetera. Okay? questa è la prima conseguenza pratica che deriva dall'esistenza dall di questa precondizione in questo è ovvio adesso che stiamo dicendo però poi salta poi fuori tra qualche mese negli esercizi eh, che mettete punto 1 eh, l'attore si autentica si al sistema no, non è il punto 1 è la prima se non fosse autenticato non sarei neppure arrivato al punto 1 allora, questa dell'autenticazione dell'attore è la prima precondizione implicita, ovvia. C'è una seconda precondizione implicita che è tutto ciò che deriva dal diagramma dell'attività. Noi nel diagramma dell'attività, prendiamo questo esempio solo perché se l'ho già aperto, avrò ovviamente scritto che la pubblicazione della graduatoria non può avvenire prima che la gara sia finita in particolare prima che il giudice abbia preparato la gara da pubblicare così come nel percorso del token si può arrivare alla risoluzione di un passaggio solo dopo che la presenza e quindi la partenza è stata convalidata qui nel diagramma di che non si vede ma nel diagramma di attività è chiaro che si vede quali sono le condizioni logico-temporali, così le continuiamo a chiamare che governano eh, quale operazione possono essere fatte in quale momento allora è come se ci fosse tutta una serie di condizioni booleane, vero o falso, falso che si applicano a ciascuno di questi casi d'uso che descrivono, pescando dalla conoscenza che il sistema ha del, del processo quindi l'attività che è implementato in qualche modo dentro il sistema sa se questo caso d'uso è attivabile oppure no sulla base del processo il token c'è oppure no quindi detto con parole semplici un'altra precondizione è che il token deve essere arrivato al posto giusto cioè che tutte le condizioni logiche, temporali descritte dall'attivity diagram siano soddisfatte affinché il caso d'uso corrispondente all'azione abilitate nel diagramma di casi d'uso nel diagramma di attività possa essere svolta. No. Quando facciamo un diagramma di attività diciamo il token arriva qua, arriva in ingresso un'azione. Allora, cosa vuol dire quando c'è il token in ingresso? Vuol dire che quell'azione è abilitata, è possibile farla. Il sistema informativo sa che deve permettere all'utente di poter fare quella cosa. E questo qua si traduce dicendo la precondizione per quel caso d'uso diventa vera. Sì, è soddisfatta se invece il token non è arrivato ad abilitare quel blocco, la precondizione non sarà soddisfatta e quindi quel caso d'uso in quel momento è disegnato, ma in quel momento è spento, è disabilitato, è staccato, è in grigio nuovamente, questo, noi facciamo, se noi descrivessimo solo il caso d'uso così, dovremmo spiegare quali sono le condizioni allora ci può arrivare solo quando l'utente è stato è, si è iscritto, è partito e, ed è, eccetera ovviamente perché è importante ma noi questa informazione ce l'abbiamo già ce l'abbiamo nel diagramma dell'attività quindi non stiamo a riscriverla qua okay? perché nel nostro ipotetico di, eh, requi, documento dei requisiti c'è sia il diagramma dell'attività che il diagramma dei casi d'uso che il narrativo dei casi d'uso quindi non stiamo a ripetere informazioni che già ci sono ok? Quindi, questi due tipi di precondizioni sono sottintesi. Quindi non ci dobbiamo preoccupare, ma le possiamo utilizzare sapendo che... Okay? Qui e anche qua, dentro il caso d'uso, non vado mai a verificare, non ci sarà mai un passaggio in cui l'addetto verifica che l'atleta sia effettivamente partito, o sia presente. No, perché se non fosse presente, il processo non sarebbe arrivato lì. Quindi non le devo più verificare. Le posso dare per scontato che siano vere dare per già accertato che siano vere sono delle azioni è una verità non da non mettere più in discussione poi oltre a queste due precondizioni ce ne possono essere ovviamente altre ce ne possono essere altre in parte anche non, non dipendenti dal processo no? però so, l'utente può prelevare se il suo credito è maggiore di togno allora, il fatto che il suo credito sia maggiore o minore di un TOT non è un'informazione che ho nel diagramma delle attività ma è un'informazione che ho nel diagramma delle classi in cui ci sarà per l'utente il credito e il credito ha un certo valore, il valore di un attributo Quindi ci possono essere una serie di condizioni che dipendono diciamo, soprattutto dal valore degli attributi delle classi a all'utente quelle il diagramma di processo non le vede, o oh, se le vede le vede quando, solamente nel blocco di choice, quando dice ma se questo è maggiore o minore vai da una parte oppure vai dall'altra. Però davanti ad ogni caso d'uso possiamo mettere una condizione, se ci serve, che dice guarda che perché questo sia possibile deve essere dedicata una certa cosa. Eh, ad esempio, non so, è possibile in quella gara arrivare in meno di 10 ore. E quindi la funzione arriva, non è attiva se lui non è partito da almeno 10 ore. Ma questo non c'è il diagramma dell'attività, perché il diagramma dell'attività hai tutto il flusso in cui la gara gira, gira eccetera, Però potrebbe essere, se vogliamo, una protezione in più che il sistema dà che non ti permette di attivare neanche per sbaglio quella funzione se non è passato un certo tempo minimo. Per più. Eh, quindi, oltre alle due precondizioni che sono sempre presenti, cioè l'autenticazione dell'utente e ciò che prescrive il diagramma delle attività, o i diagrammi delle attività, ci possono, possiamo aggiungere altre condizioni che ci possono capire che servono a impedire que, che, che quel caso d'uso sia utilizzabile degli utenti, se non sono vere. Se dovessi dire, probabilmente una precondizione dobbiamo indicarla forse nel 5% dei casi, ecco, tanto per darci un'idea di quanto... Ci sono dei casi in cui è opportuno indicarlo e in altri casi no. Poi abbiamo questi due campi di garanzia. Sono garanzie che il sistema dà. Nel descrivere il caso d'uso, il sistema può, c'è cioè l'asterisco, è opzionale, possiamo descrivere che il sistema garantisce certe proprietà che certe cose siano avvenute qui lo dice che il sistema ha protetto gli interessi degli stakeholder sia nel caso minimale che nel caso di successo allora il caso di successo è il caso in cui effettivamente l'utente, l'attore primario sia arrivato al proprio obiettivo abbia raggiunto l'obiettivo che si è posto che abbiamo descritto nel, nel campo di intenzione allora Uh, la garanzia è ciò che il sistema informativo ti garantisce ti promette che sia successo ad esempio la gara nel caso della, non so, del giudice che registra l'arrivo del, del partecipante allora la garanzia è che il partecipante viene incluso nella gradatoria perché è arrivato ma solo se il terzo è successo se quindi ci descrive lo stato del sistema, cioè una cosa di cui siamo sicuri che ci sarà dentro lo stato del sistema, quindi nelle variabili del modello concettuale, se questo caso d'uso arriva al termine con successo. Cosa che invece non era, non era sicuro prima. Non era detto che senza eseguire questo caso d'uso non era detto che fosse vera. No, perché se no, tanto se era già vera prima non è, una, non è derivante dal successo del periodo. è una cosa che prima poteva non essere vera tendenzialmente non era vera ma lo diventa grazie a questa azione ti sei iscritto all'esame prima non lo eri però come sempre qualcosa può andare storto allora in questi casi soprattutto se il processo complicato è diciamo così rischioso nel senso che se fai certe cose potresti rischiare di non tornare indietro. Eh, il caso d'uso può anche dichiarare quali devono essere le garanzie minime, cioè le cose che, si, che il caso d'uso garantisce, che il sistema deve garantire durante il svolgimento di quel caso d'uso. In ogni caso, sia che il caso d'uso abbia successo, sia che non abbia successo per qualche ragione. Cioè, stiamo scrivendo un bancomat, una garanzia minima di successo è che se, se la macchina non ti dà i soldi non ti togli dal conto Il caso di successo è che la macchina ti dà i soldi e li togli dal conto il caso minimo è che se non ti dai i soldi almeno non ti tolgo dal conto non è che ti riscala e poi non ti dà il contatto perché nel frattempo tu hai tenuto il tasto rosso oppure il sistema si è bloccato oppure si è inceppato la macchinetta per qualche motivo quindi anche in caso, nel caso in cui qualcosa vada storto, quali sono le garanzie che il sistema mi dà? No. Le protezioni, in un certo senso, che dobbiamo implementare nel sistema informativo. Ha senso ovviamente, faccio il banco, per operazioni che se lasciate a metà potrebbero rimanere in uno stato incoerente. Allora dice, no, guarda, è un o arrivo fino in fondo e allora ti garantisco questo o se per qualche motivo non riesco a arrivare fino in fondo ti garantisco una so, cosa semplice è che non cambia nulla, non è cambiato nulla, oppure che no. non so l'altro esempio mi voglio scrivere all'esame, non è il caso della nostra discussione, però magari mi voglio scrivere un evento e questo evento è già pieno. Quindi nel caso di successo tu sei iscritto, nel caso minimo puoi dire se hai messo in vista d'attesa. Non hai avuto successo ma comunque è valutato al sistema troppo carativo. Poi, una volta che sei in vista d'attesa non hai detto che tu possa entrare. Quindi è, è possibile indicare questi due, questi due livelli di successo nel caso in cui le due livelli di garanzia per il caso tuo. Poi abbiamo un campo, questo è facile, il trigger, il grilletto ciò che fa sparare il caso d'uso cioè qual è l'evento che causa l'inizio di questo caso d'uso evento vuol dire qualcosa che è successo o nel mondo esterno o dentro il sistema informativo che fa sì che questo caso d'uso deve essere iniziato allora nel nel caso normale non esiste questo campo trigger perché un caso d'uso inizia quando l'utente lo richiede. Quindi non è un evento che si è scatenato, che il si sistema ha rilevato, eccetera. Semplicemente l'utente ha attivato quella funzione. Eh, questo è collegato, se vi ricordate, alla freccia che collega l'attore col caso d'uso. Dicevamo normalmente abbiamo disegnato una linea non orientata, senza la freccia, ma in realtà il formalismo ci permette di disegnare una freccia orientata. E ci eravamo detto la freccia indica chi fa il primo passo, chi inizia l'azione. Normalmente, ci siamo ancora detti, l'azione inizia dall'attore e quindi in quel caso non stiamo disegnando la freccia per economia. In questo caso non c'è nessun evento trigger, è semplicemente l'attore che decide di fare una certa cosa in alcuni casi però, per esempio che facevamo a misquida il telefono è un'azione che inizia da un evento interno al sistema a cui l'utente deve rispondere allora in quel caso abbiamo una freccia che va dal caso d'uso verso l'attore allora in quel caso vuol dire che la, il caso d'uso viene iniziato dall'attore quindi l'utente se ne stava tranquillo, e lui non aveva nessun obiettivo, nessuna intenzione ma questa gli è stata, tra virgolette, forzata dal sistema. Adesso tu devi decidere se rispondere o no al telefono. Perché lo decido io? Non perché lo decido tu, utente. E quindi la prima azione, il primo passo, l'evento scatenante è un evento interno al sistema. Allora, in questi casi, che per fortuna sono rari, indichiamo qua nel campo trigger qual è l'evento, cos'è che è scatenato la richiesta alla quale poi ovviamente l'utente dovrà rispondere, potrà rispondere, non è che lo obbligo all'utente, non è che deve, ma tendenzialmente speriamo che risposta. Ma E a questo punto abbiamo il sistema che ha imposto un obiettivo all'utente, non è l'utente che si è scelto un obiettivo da solo, o un caso di da solo. Quindi, la presenza di un trigger, va di pari passo con la freccia orientata dal caso d'uso all'utente e va di pari passo con chi fa la prima azione all'interno dello svolgimento del caso d'uso in quale direzione viaggia la comunicazione e poi c'è il cuore di tutto, questi erano tutti i campi diciamo, di preliminari no? che davano un po' l'inquadramento di questo caso d'uso e adesso arriviamo al succo, cioè lo svolgimento del caso d'uso lo svolgimento del caso d'uso lo descriviamo con l'elenco numerato, adesso vediamo i dettagli, descrivendo uno scenario. Cioè raccontiamo cosa succede. Immaginate di essere la pettegola di paese che riferisce la conversazione tra le due sue amiche. Riferisce una terza questa ha detto quell'altro, l'altra sai cosa ha risposto, ha risposto così, ma poi dopo lei gli ha detto questo, allora gli ha fatto vedere la fotografia di quando era bambina, allora lei ha telefonato, eccetera, eccetera no? qualcuno che osserva una conversazione e riferisce quali sono i passi di questa conversazione questo è il modo in cui descriviamo questo scenario una serie di passi in cui la cosa importante è chi parla e cosa dice in ogni passo. Di chi parla può essere l'attore o il sistema, cioè nel senso che stiamo parlando di interazioni, quindi interazione vuol dire che l'attore trasferisce informazioni verso il sistema come inserendo un dato, premendo un bottone, cantando una canzone, inserendo una tessera, mostrando un passaporto o cose di questo genere, sono informazioni fornite dall'utente al sistema in modo diverso. Oppure informazioni che il sistema fornisce all'utente. Come? Visualizzandole, leggendole alta voce, facendo un suono, accendendo una luce, o oh, quattro. È ovvio che l'informazione che l'utente fornisce al sistema può essere fatta solamente se il sistema prima si predispone a ricevere queste informazioni. Cioè non è che posso scrivere il mio nome e darlo al sistema se il sistema non mi ha fatto prima vedere una videata in cui c'era il campo in cui scrivere quel nome. No? Quindi è un dialogo che buona parte è guidata dal sistema, è il sistema che ad ogni passo decide quali sono le cose possibili che l'utente può fare, l'utente farà una di quelle. Però noi che siamo la pettegola che osserva non lo sappiamo questo, non noi osserviamo solamente i dati che vengono trasferiti, non sappiamo cosa c'è nella testa né dell'uno né nell'altro, sono abbastanza vuote queste teste, ma eh, non ci interessa qua, noi andiamo a raccontare cosa è successo. E lo raccontiamo però, eh, visto che queste due si incontrano ogni giorno, ogni giorno più o meno si racconta la stessa storia, con qualche variante, anche qua noi dobbiamo tenere conto delle varianti, cosa può succedere a un certo punto. In realtà noi stiamo facendo il modello di quello che si potranno dire, in ogni, in ogni casistica possibile. Allora, per fare questa variante, cioè, non ci dobbiamo neanche mettere a scrivere il programma con tutti i casi possibili, allora quello che conviene fare è descrivere prima quello che chiamiamo lo scenario principale di successo cioè lo scenario nel quale va tutto bene nel quale l'obiettivo fornito l'obiettivo che aveva l'utente, l'attore primario viene raggiunto nel modo più semplice più diretto, più naturale non dico più breve perché a volte magari sono delle scorciatoie che però non è il modo normale di usare no? quindi, Però è uno scenario normale. Cioè, tu progetti questo caso d'uso affinché gli utenti lo eseguano così. Quando va tutto bene, lo eseguiranno così. Fine. E quindi, in questo caso d'uso inizierà sempre come il primo passo con o l'utente o il sistema che fa qualcosa. E normalmente sarà l'utente, salvo che ci sia un trigger, o il sistema che inizia. E come ultimo passo sarà che l'obiettivo sia raggiunto. Cioè l'ultimo passo del scenario principale di successo, di successo è il raggiungimento del successo. Il caso d'uso termina con successo. Inizia in qualche modo e inizia col trigger, essenzialmente, o con l'utente, e termina con successo. Quindi lì vado a descrivere non cosa potrebbe succedere, ma cosa succede nel caso in cui tutto vada bene poi ovviamente so che ad ogni passo potrebbe succedere qualcosa di diverso da quello che succederebbe nel caso migliore allora questo qualcosa di diverso queste differenze rispetto al caso migliore le andiamo a descrivere in una parte di estensione estensione o eccezione altri la chiamano in modo diverso ma il concetto è lo stesso in cui andiamo a raccontare le variazioni rispetto allo scenario principale che successo in quali altri modi potrebbe andare se non va nel modo migliore il modo migliore l'abbiamo descritto attraverso una serie di passi numerati c'è cioè uno step number, passo 1 cosa viene fatto, passo 2 cosa viene fatto, eccetera eccetera le eh, estensioni le descriviamo indicando il numero del passo modificato e poi una lettera a, B, C, D che sta a indicare la, la, la, la variante, no? perché al passo 2, nello scenario principale, potrebbe invece succedere il passo 2A, oppure potrebbe succedere il passo 2B, perché sono cambiate delle condizioni diverse. E a fianco ovviamente indichiamo qual è la condizione, qual è il motivo per cui sono caduto in 2A e non sono potuto andare avanti nel passo 2 normale. quindi se l'utente sbaglia inserire il PIN, allora no, il passo 3 non sarà eh, l'utente sceglie l'importo ma il passo 3A sarà l'utente rimette il PIN perché non l'ha aperto prima ricordiamoci che noi stiamo osservando un'interazione per cui non possiamo sapere cosa ha fatto l'utente di sbagliato possiamo solo vedere cosa gli dice il sistema eh? poi lo vediamo un esempio non scriveremo l'utente ha sbagliato il ping ma il sistema segnala che il pin è errato. perché il fatto che l'utente abbia sbagliato il ping è un'informazione che ha il sistema nel momento in cui lo controlla ma noi dentro il sistema non possiamo vedere state ad abituarsi a scrivere cose in questo modo ok, quindi um, Vabbè, questo saltiamo. Come, come descriviamo questi passaggi? Conviene essere molto semplici, cioè frasi schematiche che descrivono tizio dice una cosa a Caio. E deve essere chiaro a chi tocca, chi ha la palla. No. Adesso A parte questa la chiacchierata trafettevole, ma eh, questa descrizione di casi d'uso io la, la simulo spesso a una partita di ping pong in cui tu, il primo batte il trigger, o l'utente o il trigger batte la, la, il servizio, e poi la pallina alternativamente va da una parte all'altra. È estremamente raro, è, è impossibile nel caso di ping pong, perché nel caso è estremamente raro che lo stesso lato trasmetta due volte senza che in mezzo ci sia una risposta dell'utente. Del Se tu inserisci un dato... E il sistema reagisce al dato che hai inserito, e tu reagisci a ciò che ha fatto il sistema, magari senti un altro dato cancellandolo, so. e allora il sistema reagisce a quello che hai fatto tu, è sempre una condizione in cui si sa se sono io che sto aspettando il sistema che mi risponda, oppure se è il sistema che sta aspettando che io faccia qualcosa, non è mai ambiguo. Anche nei giochi in tempo reale, si sa se devi giocare oppure se c'è cioè una musichetta tra un livello e l'altro. E quindi si è semplicemente aspettando. Quindi è, sempre, è praticamente sempre chiaro, no praticamente, è sempre chiaro, deve essere sempre chiaro a chi sta la palla, chi è il prossimo che deve fare azione. E quasi sempre il prossimo che deve fare azione è alternato tra utente e sistema, utente, e sistema, utente e, utente e sistema. Dove nei casi d'uso normali, quelli senza un trigger, la prima azione dell'utente, la seconda del sistema, la terza dell'utente, la quarta del sistema e così via. Quindi l'utente si prenderà i passi pari, gli scusate, 1, 3, 5, e il sistema si prenderà i passi pari, 2, 4, 6. Nel caso invece in cui abbiamo un caso d'uso attivato dal sistema, quindi che è un trigger, come in caso di tre ruoli, il sistema avrà il passo 1, l'utente risponde col 2, il sistema risponde col 3, l'utente risponde col 4 e così via. Quindi sarà il sistema con i passi dispari e l'utente con i passi pari. Probabilmente se ci sforziamo mezz'ora a mezz inventare un caso in cui sia utile che l'utente prema due volte il tasto senza che, senza che il sistema risponda, ma mi sembra molto artificioso. Visto dal punto di vista di un osservatore esterno, qui parla di un bersaglio, l'ho chiamato la pettegola, eh, e fa vedere che il processo va avanti, e mostra come ci si avvicina nei vari passi all'intenzione finale questa fase qua mostra l'intento e il nuovo movimento um, è un po uno slogan che ci ricorda che in questa fase stiamo ancora specificando un sistema che ha da venire, che deve essere costruito quindi conviene in questa specifica non essere ancora troppo dettagliati sul meccanismo specifico con cui lo scambio di informazione avviene. Se io dico l'utente inserisce la data di nascita, mi va bene, se dicessi già l'utente ha selezionato un menu tendina il giorno o il mese di nascita e l'anno di nascita, già mi piace di meno. Perché quel che mi interessa è l'informazione che viene vincolata in questo caso, cioè la data di nascita. Come? il movimento, cioè l'azione specifica, lasciamola decidere in una fase successiva. Magari un nutrientimo, magari un calendarietto, magari semplicemente lo scrive. Perché dobbiamo forzare adesso un'implementazione specifica no? che poi magari appunto questa cosa qua su un'interfaccia web viene implementata in un modo, su un'interfaccia mobile sicuramente il settore di data sarà completamente diverso. Quindi cerchiamo sempre qua di concentrarci, ma ci conviene, perché dobbiamo così, inserire meno informazioni, concentrarci sull'informazione scambiata. Quindi quali dati ti sto dando? Quali dati sto ricevendo? E non come sono messi. Cioè che il sistema mi dia l'elenco dei nominativi iscritti. Che questo elenco sia un elenco puntato, che sia un elenco numerato, che sia una tabella, che sia delle figure di immagini con la fortina della faccia delle persone, alla fine l'informazione è sempre la stessa. Poi esteticamente può essere più o meno bella, più o meno completa e poi ce ne preoccuperemo di questo lato, di questo spreco. Però la cosa importante è che l'informazione che il sistema fornisce è un elenco di persone. Questa è la parte più importante a livello del caso, dello svolgimento del caso d'uso. Poi come viene visualizzato questo elenco? Sarà oggetto del prossimo capitolo in cui ci preoccupiamo dell'interfaccia, tra cui ad esempio uno dei problemi sarà ma questo elenco è breve o lungo? Ci sono 5 nomi e ce ne sono 50. Perché ovviamente lo dovrò visualizzare in modo diverso. Allora sono domande diverse. Siamo già a uno specifico nel singolo passaggio e ci chiediamo qual è il modo migliore di mostrare un'informazione di catturare un'informazione data una certa serie di conoscenze. Invece qui non ce ne, non ce ne preoccupiamo ancora. Eh. Non descriviamo i controlli. Come dicevo prima, non diciamo mai il sistema controlla se i dati sono corretti eventualmente il sistema segnala che i dati sono errati. Oppure lo segnala ben niente e va avanti perché i dati non corretti. L'azione di controllare dei dati o di verificare, validare certi dati, non è un'azione visibile all'utente. Io come osservatore vedo che l'utente ha fornito i dati al sistema e vedo che il sistema si lamenta. Oppure l'utente prende i dati del sistema e il sistema non si mette va avanti, fornisce l'informazione relativa al passaggio successivo. L'azione del controllare i dati non la vedo mai, vedo sempre l'effetto dell'esito di questo controllo. L'effetto può essere un messaggio d'errore che viene messo a seguito dell'esito negativo del controllo, ma l'esito negativo e il controllo stesso non li vedo. So che c'è, lo immagino di nuovo cerchiamo di essere minimalisti se dobbiamo descrivere ciò che vediamo basta, descriviamo solo ciò che vediamo non facciamo dietologia sul perché la macchina il computer gli ha dato quell'errore come è stato controllato, gli ha dato un errore pure. poi ovviamente chi dovrà poi presentare la logica di validazione eh, beh, dovrà mettersi lì e immaginare tutti i casi possibili in cui i dati sono corretti e quelli che sono errati ma non è questo lo scopo del due quindi, come sempre, lo sforzo che dovremmo fare sarà ritagliare la nostra visione del sistema con le lenti dello scambio di informazioni visto da un, un servitore esterno. Um, ma è possibile, ma poi lo vediamo negli esempi, um, in, questi, in questi passaggi fare un minimo di controllo tipo di certe parti perché magari devi inserire dei dati o inserire un elenco vuol dire che devi inserire più volte una certa voce anche devo riuscire a fare dei loop o devo fare eh, so, dei, dei, dei passaggi che possono avvenire in qualunque ordine mettiamo una notazione. questo non è un linguaggio di programmazione è semplicemente un formalismo ordinato per descrivere cosa succede, quindi ci possiamo anche permettere a volte di fare qualche annotazione di questo genere Um, vabbè, non facciamo, facciamo l'esercizio che c'è sulle slide facciamone uno che arriva da noi no? così quel slide già lo vedete prendiamo il nostro esempio con cui siamo andati avanti scegliamo un caso d'uso particolarmente interessante e proviamo a implementarlo ad descriverlo fino a questo punto. Eh, caso d'uso a livello. Dunque, dunque, dunque, diagrammi dei casi d'uso. Scusa? No, passavoci per un suggerimento di quale fare. Eh, La era questa. Eh, questo è particolarmente complicato, magari lo facciamo per secondo. Eh. Possiamo partire da questa famiglia con tutte le co è un caso d'uso di sola lettura essenzialmente come lo descriviamo? Allora, descriviamolo, prendiamo un, un file di testo e cominciamo a scrivere dentro i vari campi previsti dal, no, dal nostro template quindi lo use case che stiamo descrivendo è consulta, elenco, vaccinazioni. L'attore primario, lo scrivo subito, in realtà nel template viene dopo, ma intanto tanto comodo lo scrivo subito, è la famiglia. Allora, cosa dobbiamo descrivere su questo caso d'uso? Torniamo indietro. L'ambito, lo scopo. l'ambito di questo caso d'uso e ovviamente il sistema informativo in questo caso potremo eh, dire la parte di gestione dei vaccini se noi abbiamo fatto come in questo caso, non sempre l'abbiamo fatto non sempre lo faremo un diagramma di casi d'uso a livello summary allora come scopo, come ambito del caso d'uso a livello di goal possiamo mettere il nome del summary quindi in questo caso si chiamava controllo vaccinazione. Che è il caso d'uso a livello summary che contiene questo, che è l'ambito nel quale è stato sviluppato questo. Se invece non abbiamo fatto il diagramma di caso d'uso a livello summary ci mettiamo una descrizione di qual è la parte del sistema che si occupa di questa funzionalità. Livello user goal. Intention in context. Intenzione nel suo contesto. Contesto in cui l'attore la, primario lo vede. Quindi l'intenzione del caso d'uso consulta elenco vaccinazioni è che la famiglia eh, descrivo cosa voglio ottenere. Okay? La famiglia quindi vuole conoscere lo stato delle vaccinazioni di uno dei propri figli. Lo stato di vaccinazione di uno dei figli. Poi se si accorge degli errori per estensione potrà volerlo correggere, ma quello è un altro caso. Per ora abbiamo visto solamente la consultazione. Quando nella nostra descrizione avremo mostrato alla, casa, alla famiglia lo stato di vaccinazione del figlio, abbiamo raggiunto il successo. Cioè La frase che mettiamo qua di fatto ci dice quale sarà l'ultimo passo del nostro scenario principale di successo. L'ultimo passo è mostri, fargli vedere questo. Bisogna arrivare sin lì. In caso tutto, magari ha due passi soli oppure ne ha 20, dipende da quanto è difficile arrivare al successo. Attori di supporto non ce ne sono. Vedo che c'è la famiglia davanti al computer, non è che c'è il gatto che deve premere la zampina in qualche momento, altri stakeholder? Potrebbe esserci la scuola, il medico non ne può pagare di meno del fatto che la famiglia visualizzi queste cose, non ha un interesse di diretto. La scuola sì, perché se le famiglie non verificano questi vaccini non li, non e non la confermano poi. Eh, non si ritrova in inglese. Quindi le stakeholder, eh, interest, Vabbè, ovviamente c'è la famiglia perché per eh, la corretta gestione, per la corretta vaccinazione dei figli. Poi c'è la scuola per avere elenchi completi degli iscritti. Dimmi. Si può eh, ripeterla oppure no, nel senso che è quasi, sc è quasi scontato... Scusa, ripeto solo la domanda per la registrazione. Per, se la famiglia è già un attore principale, devo metterlo anche tra gli stakeholder. Allora, normalmente l'attore primario è anche uno stakeholder. Quindi in questo caso potremmo anche lasciarlo sottinteso, non metterlo. Ci sono dei casi in cui l'attore primario non è stakeholder, cioè lo fa perché deve, non ha un interesse lui, ma è, allora, però sono abbastanza rari. Quindi come regola generale possiamo darci che l'attore primario, anche se non lo riportiamo tra gli stakeholder, lo è automaticamente Il caso normale quando, quando le cose le unici eccezioni sono quando fai qualcosa per costruzione allora lo fai ma non hai nessun interesse nel ne farlo bene precondizioni ci sono precondizioni beh la famiglia deve essere registrata ma questo lo so già dall'activity diagram Il figlio deve essere nel sistema, quindi la sua anagrafica deve essere presente. Ma questo c'è già nell'attività diagram. Sono tutte informazioni che sono, sono vere per condizioni. Perché se questo figlio non c'è nel sistema, non è registrato nell'anagrafica, non posso vedere le sue di appassionazione. Quindi sono vere per condizioni, ma già ci sono nel diagramma di attività. Perché il token non c'è arriva. quindi non abbiamo bisogno di indicarle. La domanda che ci dobbiamo fare è: ci sono altre condizioni? No. Cioè, se, tutto, se il token arriva lì, non c'è nessun'altra condizione che dovrebbe impedire alla famiglia di voler conoscere lo stato di vaccinazione dei figli. Quindi in questo caso nessuna, oltre a quelle scontate, che sono, adesso la scrivo per, per la prima e unica volta questa frase, quelle scontate, sottintese, che sono l'identificazione dell'attore primario. e più il soddisfacimento dei vincoli dati attività, dagli activity diagram. Quindi in un caso reale questa riga non lo si chiama neanche, se non ce n'è inutile metterla. Eh, per condizione garanzie minime e garanzie di successo non stiamo modificando niente non stiamo cambiando la situazione quindi che garanzie devo darti che se è successo lo vedi e se non è successo non lo vedi questo leggo ma questo è già insito nel successo del caso duro non c'è una, una garanzia collaterale del fatto che che se non riesce a leggere allora te le cancello tutte. Cioè, no? Quindi in questo caso qui non, non, non si applicano. Queste garanzie hanno senso nei casi di uso di dispositivi in cui cambia qualcosa, allora dobbiamo dire alla fine cosa è successo? Alla fine non è successo niente. Lo stato del sistema dopo che la famiglia ha visto le vaccinazioni è esattamente uguale a quello con cui era prima che la famiglia vedesse le vaccinazioni. Non ho cambiato nessuna variabile interna quindi questi non si applicano. Il trigger non c'è, quindi scrivo nessuno ma normalmente non scriviamo neppure perché è un'azione iniziata dalla famiglia, dalla propria primaria, E arriviamo al, al, allo scenario. Allora, quali sono i passi attraverso cui la famiglia ehm, a arriva a questo obiettivo? Quali sono le interazioni col sistema? Allora, stiamo dando per scontato che ovviamente la famiglia ci è già autenticata. Il primo passo, quindi sono andato davanti al sistema, ho fatto il mio login, sono solo all'inizio sulla home page, la prima operazione che devo fare è dire al sistema che voglio vedere con Cioè Selezionare la funzione giusta, no? Ho davanti a me il sito e, vabbè, quello sito ha 200.000 voci, devo attivare la voce che mi serve. Quindi è un'informazione che il sistema non sa, non sa ancora cosa sto per fare. Gliela fornisco io nella mia prima interazione. Quindi l'utente, passo 1, soggetto chi è? La famiglia, seleziona la funzione, eh, visualizza vaccini. ho oh, la selezione da un menu da un bottone da un'icona non mi interessa okay. sto usando il verbo seleziona perché sto facendo una scelta l'utente sta facendo una scelta tra un insieme finito e predefinito di possibilità ne sceglie una tra le varie cose che può fare il sistema ho scelto quella dal menu, da un bottone, da un lemco A questo punto cosa fa il sistema? Il sistema risponde e il sistema gli deve chiedere ma di quale figlio vuole informazione? Perché, se diciamo, ci ricordiamo la TV diagram il primo passo è la famiglia di selezione del figlio e poi dopo il sistema gli mostrava l'elenco. Perché al momento attuale, c'era scritto, l'abbiamo scritto prima, dobbiamo solo leggere quello che abbiamo scritto, di uno dei figli. Però l'informazione di, di quale sia la famiglia ce l'ho, perché io ho per scontato che ho fatto il login. Di quale sia il figlio a cui è interessato non ce l'ho. Allora devo chiederlo. Allora al passo 2 cosa farà il sistema? Il sistema mostrerà alla famiglia l'elenco dei figli registrati. Dicendo, ok, quale vuoi? Quindi sistema mostra l'elenco dei figli registrati mettiamo un maiusco così ricordiamo che è la classe registrati registrati, cioè di cui possiede i dati anagrafici. allora al passo successivo a questo punto la famiglia vede i suoi 18 figli e dice ah mi serve il quindicesimo quindi al passo successivo la famiglia seleziona uno dei figli mostrati, mostrati al passo precedente. Un po'. Adesso sì che il sistema gli può mostrare l'elenco delle vaccinazioni. sistema mostra l'elenco delle vaccinazioni del figlio selezionato. Termina con successo. Il caso d'uso è finito, abbiamo vinto, abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè abbiamo mostrato alla famiglia l'elenco della situazione. Nel caso in cui vada tutto bene. Scusa? Il caso dell'esenzione del vaccino non è eh, se, se nell'elenco delle vaccinazioni c'è una vaccinazione rispetto alla quale sono esentato, ci sarà scritto esentato anziché effettuata il. Non c'è scritto vaccinazione effettuate, le vaccinazioni. Quindi abbiamo una relazione tra figlio e vaccinazione questa relazione, se vi ricordate, doveva essere o attraverso vaccino effettuato o attraverso la codice di selezione, quindi le va a pescare tutte due e ovviamente le svolge in modo diverso. Oh, eh, qualcuno l'avrebbe potuto pensare in modo leggermente diverso. Io qua ho presupposto che la famiglia mi mostrasse l'elenco dei figli una tendina, una lista, una tabella, chi se frega. E io semplicemente dovessi pigiare su quello giusto. Selezionare quello giusto. Qualcun altro potrebbe dire che al passo 3 invece la famiglia inserisce il nome del figlio. Desiderato. Richiesto. Allora, sono due cose diverse concettualmente. Il fatto che la famiglia scelga una voce tra un elenco possibile che è già stato predisposto dal sistema oppure la famiglia inserisca un dato nuovo. Il verbo selezionare presuppone che tu selezioni da un elenco che esiste. Il verbo inserire presuppone che tu inserisca un dato nuovo da zero. facciamo attenzione sono sempre dati che l'utente fornisce al sistema ti fornisco il nome del figlio a cui sono interessato in un caso lo fornisco selezionandolo da un elenco che ho già nell'altro caso lo immetto in una casella di testo allora se fosse così vorrebbe dire che il passo 2 non può essere la famiglia mostra l'elenco dei figli il sistema non mostra l'elenco dei figli perché poi sarebbe veramente sadico che ti mostro l'elenco dei figli e ti obbligo a scrivere il nome sotto. Ok? Allora, cosa fa il sistema? In questo caso, se lo stiamo immaginando in questo modo in cui stiamo chiedendo alla famiglia di scrivere il nome del figlio, e nel passo 2 semplicemente il sistema predisporrà un campo in cui scrivere il nome. Quindi, il sistema mostra un campo per inserire il nome e allora la famiglia è questo nome e poi il passo 4 può essere benissimo che il sistema mostra l'elenco delle vaccinazioni di quel tipo. Allora, a parità di costo è previsto il primo, no? l'utente sbaglia di meno, deve fare meno lavoro. È un elenco che io ho già e quindi perché non facilitare l'utente nel fargli scegliere una, una, una voce, un'opzione che è sicuramente giusta. Perché poi il problema del, del, del caso 3 è che se lui inserisce il nome sbagliato, se, tendenzialmente uno sa come si chiamano i figli, ma magari è un errore di battitura. Eh. Allora devo gestire a livello di caso d'uso il fatto che lui aveva inserito il dato sbagliato, torno indietro, non lo devo essere inserire, eccetera, eccetera. C'è cioè, più lavoro per l'utente, più lavoro per chi ha implementato il sistema. No? Quindi è un po' un po idiota, no? Ricordate questa parola idiota tutte le volte che dovrete per la diciottesima volta riempire dentro un modulo del politecnico tecnico il vostro nome, cognome e matricola. Eh, lo tengo perché magari ci ragioniamo dopo su come gestire questo. Sì. Questo è il scenario principale di successo in cui tutto va bene, la domanda successiva da farci è e se qualcosa non va bene come la gestiamo, okay? devo tenervi in sospeso con l'ansia perché prima andiamo a prenderci un caffè poi dopo rispondiamo, Facciamo un quarto d'ora di intervallo